rapido morning briefing dunque fra le, le poche cose buone che potete trovare in rete vi suggerisco reiteratamente quindi mi ripeto questa mattina i vari i vari video di di Alessandro Barbera, non, non è particolarmente importante ehm, quale sia il periodo storico o quale cioè non, trattato, perché diciamo, il problema è il metodo, eh? considerando che se non ricordo male, adesso non so se ci sono state grandi rivoluzioni nella la paleoantropologia negli ultimi anni ma mi pare che siamo in piedi da più o meno 4 milioni e mezzo di anni quindi diciamo se uno pesca negli ultimi 2000 anni rischia fatalmente di non trovare cose sideralmente diverse da quelle che stanno succedendo oggi e quindi è abbastanza importante <coughs> poter, ehm, potersi rifare agli esempi del passato anche se sappiamo che la storia è un buon maestro, ma non ha scolario, ma il non avere scolari quello dipende da noi. Un'altra cosa eh, su un piano diverso, ma che personalmente è un mio must, nel senso che non, non ne faccio volentieri a meno. Eh, Barbero me lo tengo per la sera, invece la mattina eh, comincia con capezzone, con la verità alle sette. Ecco, qui c'è stato un, un discreto. Un discreto scontro, non di civiltà ma di furgoni. Um, la rassegna stampa di Capezzone. Allora, Capezzone secondo me può essere o visceralmente antipatico o um, irresistibilmente simpatico come, come modo di porsi. Eh, ve lo posso dire perché io ho vissuto entrambe le, le, le posture psicologiche, nel senso che quando non ero uh, minimamente eh, né nella politica né nel dibattito, perché mi occupavo semplicemente di ricerca scientifica astratta e non comunicavo con, con uh, la società civile che sareste voi, non avevo un blog, ma neanche c'erano i blog. Um, Vedevo Daniele in televisione e mi dava l'urto di nervi. Adesso invece devo, poi insomma si cambia, si conoscono. Mi sorprese, credo che ve lo ricordiate, il fatto che lui mi invitò in un'audizione della Commissione Finanze della Camera a parlare del ruolo della Presidenza italiana non so se ve lo ricordate, in Europa perché c'era la presidenza il semestre di turno del, dell'Italia e io andai e feci una relazione nella quale un'audizione che, che non, non depositai una memoria, forse sbagliai perché in effetti adesso che sono dentro penso che è sempre opportuno andare quando si fa in un'audizione con qualcosa di scritto in modo che diciamo, agli atti del Senato o della Camera, comunque agli atti parlamentari restino anche le figure. E io effettivamente non, non, non gliel'ho neanche chiesto ora che siamo in, in, in confidenza, quindi ovviamente questo mio consiglio è un consiglio che va eh, filtrato dall'amicizia che, che ho per, per Daniele. Insomma. Cioè, vi sto dicendo che mi piace ascoltare uno che è amico mio, però insomma eh, provateci anche voi. Poi vi potete porre sia dal lato dell'antipatia, viscerale che dal lato della simpatia è irresistibile, però sta di fatto che avere qualcuno che getta una luce <coughs> diversa su un panorama eh, dell'informazione plumbeo, grigio, uniforme eh, secondo me è di per sé un, un dato positivo. Quindi mh, mh, ieri sera mh, mi sono ascoltato da Barbero la storia di un collega, collega in quanto flautista, Federico, Federico il Grande. Devo dire che sono abbastanza militarista anch'io, militarista flautista, come la così. E questa mattina mi sono ascoltato le, da, da Capezzone la storia delle contorsioni, per esempio, del, del governo, la verifica, eccetera, eccetera. Su questo volevo dirvi due parole. Due parole: ricordandovi che non lo faccio per vanagloria e anzi, subito dopo averlo fatto, farò un atto di umiltà necessario. Ma ricordandovi che se, se, se sto andando in Senato, non per, non per protestare, ma per partecipare alle, alle, alle, non per protestare fuori dalla porta, ma per partecipare all'Assemblea. Eh, è perché nel 2011 quando tutti dicevano che l'austerità ci avrebbe salvato io dissi che ci avrebbe rovinato non ero il solo forse ero un pochino più espressivo degli altri forse avevo meno da perdere anche di tanti altri mi sono buttato, avevo ragione, punto eh, atto di umiltà all'epoca non sapevo quello che so oggi cioè che in Parlamento c'era un partito che come ho ricordato in, una recente, eh, in un recente intervento in aula, stava dicendo sostanzialmente le stesse cose. Non lo sapevo perché non lo potevo sapere, non lo potevo sapere perché naturalmente quel partito, non essendo allineato al coro degli interessi dominanti, era <ride> scientificamente oscurato dai media, insomma, un po' come accade oggi, uno dei grandi eh, diciamo, meriti di... Eh, Matteo Salvini e del suo staff di comunicazione è appunto anche quello di essere riuscito a bucare questa cappa plumbea di, eh, di, di oscuramento da parte dei media, questo non dobbiamo dimenticarcelo mai, quando critichiamo anche qualcuno, vedo che ogni tanto così storce arriccia l'aristocratico nasino sui social di fronte a certe scelte eh, comunicative di Matteo. Fatto sta che, eh, per esempio, eh, quando io mi sono messo a dire delle cose giuste sull'austerità, non sapevo, perché era totalmente oscurato, che ci fosse un altro partito che le stava dicendo. Bene, questo per il passato. Adesso facciamo un flash forward e veniamo ad oggi. Oggi tutti dicono che eh, la sfida epocale, l'opportunità imperdibile, la pioggia di miliardi eccetera eccetera. Allora io vi dico che questi miliardi non ci sono. Eh, chi avrà ragione? Bah, eh, lo so, forse da qualche parte la storia ha una moneta con un una testa, una croce e fra un paio d'anni la, la lancerà in aria e deciderà 50-50 se avrò ragione io o se hanno ragione i ciarlatani di regime, oppure forse avrò semplicemente ragione io, ma non perché sono io, ma avrà ragione diciamo, la squadra di economisti della Lega che esorta come sempre al pragmatismo e alla prudenza, pragmatismo e prudenza, perché vedete um, Diciamo, sono proprio i numeri che dovrebbero, che, dovrebbero, che dovrebbero farci riflettere intanto, come vi ho detto dalle riunioni che organizziamo tra i vari dipartimenti in particolare eh, economia ed enti locali eh, è emersa, chiaramente documentata a tutti i livelli da quello di eh, Bruxelles quindi dagli europarlamentari fino a quello regionale livello che il governo ha fatto finta di coinvolgere nella elaborazione del piano nazionale di ripresa e resilienza salvo poi lasciarlo cadere lasciar cadere le proposte delle regioni in un limbo dove esse sono. esse giacciono senza che un feedback venga dato alle regioni. Va bene, a, da tutti questi livelli hanno concordemente ammesso che l'anno prossimo arriva una cosa fra intorno ai 17 miliardi, fra i 15 e i 17 ci sono di cui mh, mh, tipo una dozzina, non mi ricordo, da, da, dalla Recovery and Resilience Facility e un altri po' dal React EU. Ora, i numeri sono questi, cioè dicono 209 come se fosse 209 netto e come se arrivassero subito, in realtà l'anno prossimo arrivano 17, poi non sono netti, sono lordi, questo significa che noi li restituiremo. Perché li restituiremo? Ma è molto semplice, perché la Commissione europea che ce li dà deve a sua volta restituirli. A chi deve restituirli? Deve restituirli ai cosiddetti mercati, cioè agli investitori che acquisteranno dei titoli emessi dalla Commissione europea. Titoli con i quali la Commissione europea raccoglierà le somme che poi darà a noi, ma poi dovrà restituirle. Non so se è chiaro il concetto. Quindi il saldo finanziario di questa operazione è sostanzialmente zero, d'accordo? Non c'è questo grande regalo. Sì, d'accordo, però se ti fanno un prestito tu puoi anticipare delle, delle spese che altrimenti non faresti va bene, questo approccio mi convince però il problema è lo anticipo per fare quello che voglio fare io o lo anticipo per fare quello che vuoi fare tu che è funzionale per esempio alla tua eh, industria, che mi orienta su un territorio su cui tu sei già leader, per cui io dovrò utilizzare te come fornitore e quindi alla fine nel complessivo netto di questa operazione sarai tu a guadagnarci e io a perderci. Ecco, queste riflessioni non le fa nessuno e soprattutto come verranno restituiti questi soldi che... Non sono 209 l'anno prossimo, non sono neanche 209 in totale, l'anno prossimo sono solo 17 e su come verranno restituiti nessuno vi informa ma voi lo sapete, parte una plastic tax il primo gennaio poi si sta parlando di una digital service tax con tutte le difficoltà che questo comporta operazione senz'altro giusta e meritoria però il fatto che l'Unione Europea non ci sia riuscita in tanti anni è una buona garanzia del fatto che non ci riuscirà neanche questa volta a farla poi dovrà partire una uh, financial transaction tax Per cui anche la vecchia storia della Tobin tax Mettiamo la sabbia negli ingranaggi da speculazione cattiva Perché banca eccetera eccetera Anche quello Poi una carbon border tax Perché l'inquinamento, l'anidride carbonica Anzi adesso mi taccio per non produrne ulteriormente Ecco, vabbè Quindi però il problema di queste dice Vabbè ma che me frega è un po' sapete perché dentro di noi c'è ovviamente non solo un piccolo grillino ma un piccolo maccio capatonda nel senso che è aumentata la benzina ma che mi frega a me, me c'è il diesel ecco anch'io ho il diesel però ci siamo capiti no? ecco tutte queste tasse le pagherete voi perché sono essendo diciamo strutturalmente poi definite come delle, delle accise delle tasse sui consumi ovviamente vengono traslate sul consumatore, voi pagherete di più, pagherete di più, pagherete di più eh, il eh, costo dei vostri eh, conti correnti, pagherete di più eh, i, i prodotti che acquistate, quindi diciamo, eh, nella grande gioia di questo governo di spartirsi la pioggia di miliardi che non c'è, è ovviamente... Implicito un colossale gigantesco neon enorme, immaginate come un inoxigno, Io ecco, ora sto attraversando il Tevere, eh, circa 8 km più a nord di dove sono risalendo la corrente, apparve a, a Costantino in cielo una croce con sottoscritto inoxigno vinces, ecco. Eh, diciamo così, ehm, ai nostri governanti è apparsa una plastic tax con sotto un gigantesco fotte sega di chi la ripaga perché sarete voi, mentre loro faranno i loro giochini, faranno la, la, la, cambieranno le fioriere alla, alla, alle rotonde di, di Rignano sull'Arno o di Consimile Borgo del Contado o della... Ehm, o di, altre, o di altre convalli diciamo, della, della provincia toscana dove, dove si allignano, faranno operazioni di questo tipo e questo ovviamente li farà crescere nel consenso degli elettori. Ma il punto fondamentale è che in tutto questo racconto, che è il racconto di dobbiamo gestire questa mole ingente di risorse con annesso il tema dobbiamo fare la task force perché se no, perdiamo l'opportunità di gestire questa mole ingente di risorse quando si va al punto e si vede che la mole ingente di risorse di fatto, essendo spalmata su sette anni, anche nella più rosa delle ipotesi, siccome 7 per 3,21, no? anche fossero 209 miliardi, significherebbe 30 miliardi l'anno che entrano e più o meno altrettanti che ne escono, ma non torno su questo. Ora, 30 miliardi sono due asse di titoli, di titoli pubblici, diciamo, andate bene, no? Quindi, poi saranno molti di meno, perché se, se si parlerà alla fine di una quindicina di miliardi l'anno, di un'asta di titoli pubblici andata bene l'anno, d'accordo? Eh, sarà grasso che cola. Oh, ve lo dice uno che era uno dei pochi a dire fuori dal Parlamento, in Parlamento c'era la Lega, che l'austerità non avrebbe funzionato. Ora vi sto dicendo che il recovery non funziona. Allora, attento caro imprenditore, non è che bagnai non vuole i soldi, è nemico dell'Europa o bagnai è nemico dell'Europa quindi l'Europa non ci dà i soldi o altre cose che ti fai dire dai giornali che, diciamo così, volta per volta acclamano alle misure che ti stanno macellando cosa sulla quale dovresti forse farti una domanda no, no, qui è proprio fattuale, è oggettivo, cioè i numeri sono quelli e allora che, E qui arrivo al punto, diciamo, secondo me determinato, che dovrebbe fare un pochino tutti i riflettere. Ma se noi stiamo parlando di creare delle task force da eh, 300 precari più 7 super manager eh, rigorosamente estratti, non assorte dai soliti noti, per gestire di fatto quella che è un ammontare di risorse, nei numeri assolutamente ordinario questo che cosa significa? Ma significa secondo me due cose che sono esattamente quelle due cose che il ehm, che diciamo il nostro governo dovrebbe avere interesse dovrebbe avere interesse a non confessare cioè cosa numero uno L'austerità ha talmente distrutto la pubblica amministrazione che se gli fai gestire anche solo un centesimo in più questa va in tilt. No? Perché? dire, Se per una astina come quelle che fanno i bambini sui quaderni a scuola di eh, BTP... Aspetta che mi metto un po' meglio. Bene così? Aspetta un attimo. C'è un problema, c'è spazio. non Sì, no, la metto qua perché devo portare cose dall'ufficio scegliò il problema non scegliò è un problema di trigonometria scegliamo un angolo migliore ah, e vedrai che nessuno ci farà del male come vi dicevo, aspetta, chiudiamo il ragionamento perché questo è importante che non ce lo perdiamo allora, se sì un ammontare non esorbitante di risorse manda in tilt la pubblica amministrazione al punto che bisogna creare una task force dedicata, questo significa diciamo, almeno un paio di cose. La prima cosa è che l'austerità ha completamente, con il blocco del turnover in particolare, depauperato i ranghi della pubblica amministrazione. A tal punto che essa non è in grado di gestire un afflusso non particolarmente ingente rispetto agli standard, diciamo rispetto agli ordini di grandezza del paese, un punto di PIL. Non è in grado di gestire un punto di PIL di risorse, un punto scarso di PIL di risorse all'anno, va bene? E questo dovrebbe farci riflettere, cioè quelli sul male che ci è stato fatto da quelli che oggi ci dicono che questi soldi ci faranno del bene. Punto secondo è questo, se per gestire 17 miliardi è necessario creare una task force di 300 persone più 9 o quello che è super manager tratti dalle soliti, dai soliti vivai ehm, che conosciamo, questo significa che eh, i soldi europei portano con sé un ammontare di burocrazia letteralmente ingestibile, tale per cui una pubblica amministrazione, dove ci sono delle eccellenze, ma che è stata depauperata dal blocco del turnover, che fra i tanti difetti ha non solo quello di ridurre i ranghi, ma anche quello di impedire la trasmissione di conoscenze dalla generazione più anziana a quella più giovane, perché si crea un buco, una vorace, come qui per esempio in senato che, non, che è difficile da colmare nella trasmissione delle conoscenze bene questi soldi portano con sé un tale carico di burocrazia oltre all'obbligo di spenderli come vuole il padrone europeo che di fatto diciamo così è sono diciamo sprecogeni, perché tu vai a assumere delle persone non per fare delle cose utili, per fare dei problemi, ma per stare dietro ai moduli, alle rendicontazioni, ai bandi, a tutta questa inutile burocrazia che poi ha un unico scopo, che è, esattamente come succede in Italia, quello di non farti spendere i soldi che ti vengono dati, perché comunque l'imperativo deve essere l'austerità, la compressione della spesa, mantenere la disoccupazione a un livello sufficientemente alto per mantenere i salari a un livello sufficientemente basso, eccetera, eccetera. tutte le cose che sapete. Quindi è abbastanza paradossale dal mio punto di vista il fatto che alla fine questi confessino l'impotenza del, del, del, del, del progetto complessivo e la sua natura fallimentare nel momento in cui si parla di una task force da 300 persone più 9 per spendere o più 7, non mi ricordo che numero cabalistico abbiano scelto ma forse non lo sanno neanche loro per gestire 17 miliardi nella seconda metà del 2021 che poi nel 2022 vedremo cioè è, è evidente questa quella, la, la confessione di quanto eh, sia diciamo, assurda la filosofia complessiva del, del progetto vabbè sentite io meglio di così non ve lo so dire ve l'ho detto sette volte perché faccio posto a Cangini ah no Cangini il posto ce l'ha ve l'ho detto sette volte e credo che lo abbiate capito sette quanto i supermanager o forse sono nove non lo so l'unica cosa che so è che in un mondo normale loro sarebbero inutili in questo, vabbè, per essere de destinati a questo obiettivo potrebbero fare cose più utili e l'italia crescerebbe adesso si sono accorti tutti che dal 1900 1999 l'Italia non cresce. Se avete suggerimenti da dargli potete darglieli, io non ho proprio idea del perché ciò sia accaduto. Arrivederci.